Io non vorrei giocare a questo gioco personalmente, però lo faccio perché voglio morire di infarto. Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video del canale, io sono GasGas0608 e oggi ragazzi noi siamo qui su FNAF Security Breach ragazzi. Io veramente, come ho già detto prima, non vorrei, eh, diciamo, giocare proprio, il, il mio cervello non mi dice gioca, proprio sono io che voglio morire di infarto oggi, quindi... Perché non giocare e morire di infarto? And boys and girls, ma bellissimi miei, ma miei. Io vi voglio bene. Vi voglio bene. Proprio, ci vedo. Allora, da quando ne so, l'unico buono è Freddy, quindi. Voglio, voglio bene soprattutto a te, mio caro Freddy. Monti, tu puoi, per me puoi morire male, guarda. Anche tu, Siga, lo sai? Soprattutto tu, Roxy, tu sei quella che mi fa veramente, che mi stai proprio antipatica meglio al 190.000 per meglio a proprio meglio Foxy guarda Monti Roxy Chica e il nostro Freddy signori Ok, questo okay. ok, allora c'era tipo Warning, e poi accanto c'era tipo la figura di un umano: non so se avete visto. Quindi non, non, non so cosa è successo. Ok, Safe Mod. Okay. Showtime already. I am experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Show Who you shut up? Who said that? I did. And down here. Down where? I still do not see you Okay, listen. You were sleeping, quindi so ho aperto la stomach hatch and e inside. Ma sei dentro? La hatch? Ma questo è bambino, vabbè. È servito per Ciao. Scanning complete. How odd Your guest profile is unknown to me Who are you? I'm Gregory. Gregory. Hm. I notify the main office. Okay. Oh. Bella corsetto. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds Oh. Che bella questa sorta di you? finestra, boh. I okay, fuori dalla finestra. The security guard. Yeah, no, no, I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get Bella Sansa, because che not a way for you to communicate with me besides talking bug, so, long, like... eh, so. It is a novelty Freddy Faz watch. Um okay. Ui. Okay. Oh, what was okay, tab. Hello, Gregory. Me, Freddy. I will escort you to the However, I am You should have no problem. There is a on the wall the Cioè, the non si vede. Ah. No. Ciao. Buongiorno. Che sono bello. Con tutti questi bug Ok Ciao Buongiorno Ok Un pulsante eh. Ok, eccolo Ok, ciao davanti well done, There is an vent the Aiuto Hai avuto Il sistema E mi Ok. Cos'è sta cosa? Punto di salvataggio, penso. Sì, ok. Um, sì. Ok. Dove devo andare? Okay. Un po' narcisista direi Ciao chica Si Ci sta allenando A quanto vedo Ok the oh? You are going to need a photo pass to open the door. Apologies, I you okay. eh, dove devo andare? Bella questa musica di uh, jazz. Questa musica jazz. Jet. Non capisco che diamine... Cioè... Non capisco che diamine abbia Monti, però va bene. Foxy! Ti prego, torna. Non amoli perché non amoli Senza, sarà la nostra vita Ti prego. Vieni, non ti vogliamo vedere. Vogliamo cantare con te? Ti prego, vieni. Oxy, oh, sì. ragazzi, veramente non sto capendo dove lo devo trovare. One eternity later. Non ci credo. Ce l'avevo qui da tre quarti d'ora. Ci godo Perfetto Now, come let me out. Quanto sei bello, Freddy Grazie Superstar I knew you could do it I know how get out of here Climb back into my chest cavity There is still time but we must hurry se spotted, I sarò sicuramente be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Ok, perchè? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Allora, una porta con l'immagine di Ah, forse è questa? Ok, sì. aiuto. Buongiorno. Hello, Darboy. If you're down here, say something. She's down here. We have to go back. Do not worry, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. No, I okay. feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time! I'm fine! Freddie, you're supposed to be on lockdown. Uh, Officer Vanessa, I, I, I do not know how I got here. Well. You totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Bene. Now, parts and services have you on reduced power. They said it's a safety precaution. Just one more thing to deal with. I apologize. Okay. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Ok. I told you she was after me. I said nothing. I will keep you safe. Let us go. Ok. Allora ragazzi, dato che comunque dico una cosa così per fare prima, dato che um, diciamo che sto cercando fare di svolgere meno lavoro possibile perché ragazzi dove devo andare non me lo sono scordato ok qua è dove eravamo prima quindi devo andare dritto where are we we are now under the pizza -plex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building? Correct. Fazerblast, Monty Golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff, with high enough clearance, of course. Guests are never allowed down here, but uh. yours is a special situation. Okay, quindi ragazzi, sto cercando di dire che sto cercando di svolgere meno lavoro possibile quindi gli episodi dureranno molto poco non dureranno tantissimo per cercare di diciamo minimizzare il lavoro da fare ok Freddy e non mi potrà aiutare fino all'inizio della prossima, prossima ora sono terribile il di non completato quando ho trovato continuare senza me Ok. I will guide you on fast watch in. caso don't problemi. Non so ecco, can do this Fammi venire. Ciao. Ciao, bello. Eh, dovrei uscire. Ehm um. Freddy. Ciao. Posso uscire? Forse ho buggato il gioco, vero Freddy? Freddy? Ecco, forse ho buggato il gioco, vero? Sì Stai anche a me eh... Come faccio? Allora ragazzi Dobbiamo andare per di qua Ok This Ah! Porco Madonna Va bene ah! Ok, okay. <laughs> Ok ragazzi salviamo Ok, um. che dire, che dire signori, che dire, questo gioco è bello, molto bello. Okay. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they will. As long as there is ample power. Freddy, the power is only at 15% and they're pounding on the door. How am I going to get out of here? Okay. Your fast watch is now connected to the supposed boxes on your mini map, are nearby security cameras. When movement is detected by the camera's motion sensors, so, should see red. Ciao, Monty, switch between the cameras to find a safe path out of the office and to the main lobby. Okay. Bene. Perché, bot? Signori? Ah, va... No No, no, no, no, no, no I'm sorry, no, no, no, no, no no. No. Ah. no no, wait I'm still here Now what am I supposed do? How unfortunate Gregory You missed your chance but there is still hope you should be able to escape when the security doors reopen at 6am Until then, keep moving And try not to draw attention to yourself If there is another way out Ok E ora? Vabbè ragazzi direi che Dato che non mi ricordo più cosa fare Ora devo ricordarlo E comunque direi che l'episodio di oggi Finisce qui ragazzi Abbastanza movimentato già proprio da, da subito ragazzi Del resto come tutti i FNAF Quindi ragazzi L'episodio finisce qui Ci vediamo non lo so quando, ragazzi. Eh, dipende da come diciamo mi sistemo con la scuola. Eh, detto questo, ragazzi, ci vediamo.